Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video è venuto il momento di far lavorare nuovamente il cippatore, il BM15 ve ne avevo già parlato in un altro video con le spiegazioni tecniche di massima adesso, come vedete, ho iniziato a farlo lavorare ieri ho preparato un po' di cippato questo è un cippato grezzo dopo va vagliato, ovvero va setacciato vi farò vedere dopo e viene così probabilmente darò ancora una setacciata giusto per togliere le ultime rimanenze di, di trucioli fuori misura. Io questo, come vi avevo fatto vedere in un altro video, poi lo mischio con il nocciolino. Se voi avete il pellet, potete mischiarlo col pellet. E sono arrivato, con la vecchia caldaia, perché questa non l'ho cambiata, sono arrivato sono arrivato a una percentuale di 1 a 3, cioè un sacco di nocciolino, tre sacchi di, di cippato. Quindi, per ogni sacco di cipato metto un terzo del sacco di nocciolino, circa 5 kg. E ho visto che la stufa prima lavorava molto bene, adesso voglio vedere questa come va. Quindi quello è il mio limite. Ha una buona granulosità. Come vedete. Adesso purtroppo ieri ha piovuto e ho dovuto coprire con i teli. Il fondo si è leggermente inumidito, quindi oggi spero ci sia il sole, lo facciamo asciugare e dopo lo metterò nei sacchi. Più avanti poi farò il, il mix con il nocciolino. Vi volevo proprio parlare eh, sulle caratteristiche della macchina per quanto riguarda il massimo diametro del, del legno da cippare, questo ha un diametro di 7 cm, non so se lo vedete, comunque sono circa 7 cm, questo è il massimo, vedete l'avevo tagliato fino a un certo punto, poi facevo una piccola gobba. E si è bloccato dentro la tramoggia, quindi ho dovuto spegnere la macchina ovviamente smontare la tramoggia, sono tre dadini da, da 13 e l'ho tirato fuori quello è il metodo per sbloccare il legno qualora si dovesse bloccare questo ad esempio che ha un diametro di 4 cm essendo storto così Ecco arriva a un certo punto che nella tramoggia non va più, quindi li scarto a priori. Anche questi nodi fanno male, nel senso che se si blocca qui dovete spegnere la macchina e, e sbloccare il tutto staccando la tramoggia. Cioè quello che voglio dire è che lui lavora benissimo, bastoni dritti senza nodi fino a un massimo di 7 cm, che è proprio il limite. 3-4 cm è il suo pane, quindi va benissimo. Un altro problema che si pone è questo. Adesso vi faccio vedere un, un tronco di acacia che ho tirato giù qualche mese fa. Questo tronco d'acacia era lungo forse un 4 metri, Io ho già iniziato a ciparlo. Mi sono dovuto fermare perché l'incomitanza di questo nodo non, non passa nella tramoggia allora le soluzioni sono due la più veloce, con la motosega tagliare qui e qui e ci pare il resto, questo poi si butta nel camino oppure il lavoro di fino sempre con la motosega togliere i nodi ma onestamente ci metterei troppo tempo quindi farò il primo la prima soluzione qui ho un po' di legna ma ci pare, sempre a caccia e, mentre questi qua lunghi adesso tolgo i nodi e riesco a cipparli Questo è fuori limite. Questo sarà un 10 cm. Non riesco a farlo, quindi con la motosega lo taglio fin dove posso, eh, ovviamente lo metterò nel camino e il resto e il resto invece ne faccio cippare Nel frattempo abbiamo un ospite, la mia Lussi. Lussi vieni qua! Vieni bella! Bravissima, bravissima. Vento a trovarmi Lussi. Quando non c'è il cane in giro lei è la prima che viene a trovarmi molto brava ok, torniamo al lavoro, dai ecco, una volta che abbiamo finito eh, di cippare quello grezzo semplicemente con la palla con questo sistema rudimentale per adesso non sono riuscito a far di meglio la mettiamo nel vaglio è una rete da un centimetro a doppia maglia quindi va abbastanza bene ovviamente quello che cade ai lati poi lo togliamo ecco quello che rimane che sono i pezzi più grossi lo buttiamo qui questo diventa compost va benissimo potete usare anche per um, facciamare le piante o lasciarlo nel terreno nel giro di poco tempo diventa compost questo è il lavoro da fare per farlo poi diventare come quello. Quello poi, come vi dicevo, lo ripasseremo un'altra volta, giusto per togliere qualunque tipo di impurità. Bene, andiamo avanti a lavorare. e Poi vi farò vedere dal taglio della caccia e perché ho scelto la caccia come legno per fare questo tipo di lavoro. Abbiamo setacciato per la seconda volta il cippato e questo è il risultato. Questa volta è davvero davvero molto molto fine e della granulosità giusta. Forse è leggermente umido doveva asciugare un attimino ma in questi giorni sta piovendo a singhiozzo quindi è una cosa che non posso fare, Se lo mettiamo in cantina dove è molto caldo quindi si asciugherà poi lì ecco questo è il lavoro che vi volevo far vedere ecco chiudo il video come vi dicevo perché volevo farvi vedere il motivo per cui ho scelto la caccia questo è un albero di acacia sarà alto 5-6 metri ma come vedete il, il tronco è naturalmente dritto qui ce n'è un altro eh, solo nell'ultimo tratto curva quindi io lì a quell'altezza lo taglierò e utilizzerò, utilizzerò anche l'altro pezzo questa è la dimensione giusta sono del diametro di 4-5 cm ecco qui una volta tagliato, questo l'avevo tagliato l'anno scorso, se vi ricordate il video quando ho fatto vedere il cippatore, eravamo a gennaio, se non erro, lui rigetta, questo è un nuovo albero di un quello qui è già alto un paio di metri, ovviamente è piccolino, questo l'anno prossimo sarà pronto, lo taglierò di nuovo e lui ricaccerà ancora, è una pianta infestante quindi non è molto amata dai contadini che non usano questo tipo di biomassa, però per chi come me deve fare legna velocemente e cippato molto velocemente ecco questo è l'albero ideale tant'è che ne ho piantati un centinaio ho fatto un bosco che adesso stanno cominciando a a gettare e a venire fuori quindi in un paio d'anni avrò un centinaio di alberi poi a rotazione da tagliare questo invece è un boschetto spontaneo di sul retro della casa ne ho tantissimi e adesso comincerò a fare un po' di pulizia tra l'altro è un legno molto morbido da, da cippare soprattutto da fresco quindi la macchina sforza poco, lavora bene, viene fuori un taglio pulito e poi basta solo farlo asciugare al sole un paio di giorni e il lavoro è fatto, dopo averlo ovviamente vagliato e setacciato Allora siamo fino a fine ottobre e ho atteso più di un mese per pubblicare questo articolo perché volevo provare prima la doppia vagliatura se andava bene o no come formato, come granulosità e quindi eh, lo, la sto usando con la mia nuova stufa a nocciolino la biomassa e sto vedendo che non ho avuto ancora blocchi quindi va abbastanza bene questo è, è quello che ho cippato vi ho fatto vedere nell'altro video e l'ho mischiato col nocciolino ora come proporzioni un sacco di cippato e 5 kg di nocciolino quindi con un sacco di nocciolino faccio tre sacchi di cippato ovviamente i consumi sono superiori questo bisogna dirlo però eh, la materia costa davvero poco, eh, quindi quest'anno ho fatto una prova, ho fatto una trentina di sacchi eh, di, di cippato e l'anno prossimo potrò, potrò fare qualcosa di più, ecco, insomma, quindi devo trovare modo di stoccarlo e di, di farlo asciugare quindi lavorerò tra luglio e agosto a differenza di quest'anno quindi questo è tutto, e se avete domande potete scrivermelo qui nell'info box, e vi ringrazio per aver visto questo video e al prossimo.